Ragazzi bentornati al capitolo Giacomo, capitolo Modern Electric Bass, sesta puntata, se non vado errato, sesto episodio, sesto esercizio. Eh, siamo arrivati eh, al minuto 12.40-45 circa della video intervista del Modern Electric Bass, quando Giacomo fa uno degli esercizi eh, che preferisco, che amo di più, che ho studiato di più, eh, ovvero eh, esercizio che racchiude un po' diversi aspetti tecnici e non solo. Allora, siamo sempre in Do maggiore come esercizio precedente, però ovviamente Giacomo eh, inserisce gli elementi un po' particolari. Allora, andiamo a vedere lentamente. Eh, come prima cosa fa la scala di Do maggiore in questa porzione di tastiera, eh, quindi parte dal da do su terzo tasto della corda di là e fa questo pattern quindi eh, pattern sono una serie eh, consecutiva di intervalli eh, una specie di formule che si ripetono quindi intervalli che si ripetono Lo fa questo all'inizio in gruppi quattro note in sedicesimi sulla scala di do maggiore quindi do Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, e arriva al Do all'ottava sopra. Qui inizia un pattern diverso, discendente, ovvero fa: da, inizia da, da La. Quindi da La sul secondo tasto della corda di Sol, fa questo. La, Fa, Re, Si. Sì possiamo vederlo come un si minore eh, settima che parte appunto dalla settima che fa la fa re si quindi non faccio altro che un voicing un pattern con questo voicing quindi settima eh, settima quinta terza Tonica, sol. un poi si sposta di, di un tono, quindi di, di un grado della scala, bad sol. e fa eh, lo stesso pattern, quindi sol, mi, do, la e questo è un, un la minore settima semplicemente come prima parte dalla settima quindi al sol mi la quinta do terza minore la tonica l'ottavo sol quindi ripete lentamente sol fa Qui inserisce eh, poi eh, l'almi inserisce il fa diesis, quindi fa eh, la sonorità classica Lidia e si appoggia sul sol. Musicalità anche in un esercizio che lo conclude, conclude la prima parte così: quindi la fa -diesis. e poi la seconda parte dell'esercizio invece è un classico eh, pattern che ha rifatto anche nei soli in altre eh, occasioni. Fa un arpeggio di eh, Do major 7 eh, con la nona e la diesis 11. Fa diesis. Si è spostato eh, su questa porzione della tastiera. Che farlo qui diventerebbe più difficoltoso. Quindi, sfrutta appunto la conoscenza degli, degli arpeggi su tutta la tastiera, sarebbe eh, più complicato. E poi fa questo: parte. E ancora fa diesis suona, fa la fa diesis, re, si. Inserisce fa, naturale, e chiude l'esercizio con. la terza maggiore in mi terza minore, terza maggiore con queste appoggiature e armonici finali. Allora, spunti da questo esercizio si può prendere veramente un'infinità, innanzitutto i... questo pattern che è molto comune e che possiamo poi riutilizzare... In magari qualche spezzone eh, su una nostra improvvisazione, un film: Possiamo ampliare, come sempre. Posso andare avanti, cambiare tonalità, ad esempio vado in Fa diesis, sposto in Sol, cambio viteggiature anche l'altro pattern, quello che vi dicevo prima, l'altro pattern, quello che dicevo prima, parten, che dicevo prima parten, la settima, possiamo interiorizzare e poi utilizzare come possibile eh, feel, eh, prendere appunto degli spezzoni eh, per creare poi musica. Quindi, se mi trovo a dover fare un, un fill in do maggiore, posso utilizzare qualche... Si, l'inserimento del fa diesis può essere un'altra idea, di sonorità, quindi. Lidio. Eh, eh, scala idea. A quella maggiore eh, quando poi si sposta anche questo è un altro batte si usa molto nelle improvvisazioni, questo arpeggio sulle, eh, sulla tonalità maggiore, l'arpeggio con la diesis 11. Quindi possiamo studiare in, in molti modi. Trovatevi le vostre listeggiature come sempre oppure anche di tredicesima, con la 11 di diesis, 11esima che arrivo alla, praticamente. E poi eh, l'altro pattern, quello finale, diciamo, è più o meno simile a quello visto precedentemente anche questo possiamo fare tutto discendente ad esempio a partire da sol Questi, questi armonici che praticamente fanno un accordo di do, sesta, nona. Abbiamo il la e eh, Quindi anche questo esercizio è eh, personalmente quello che mi ha dato eh, più spunti nel corso del tempo e quando improvviso mi accorgo che spesso inserisco dei frammenti di questi pattern quindi eh, può essere veramente un... Uh, un'idea è quella di prendere qualche eh, piccolo appunto, frammento di, di un esercizio per creare poi qualcosa di nostro uh. anche questo eh, lo abbiamo visto, spero che, eh, di essermi spiegato abbastanza bene, anche se quando si parla di, di gioco non è mai propriamente semplice né, eh, eseguire esercizi né spiegare eh, quello che fa, però tanto trovate tutto scritto, quindi potete rivedere alcuni passaggi, se l'ho spiegato male, eh, scritti sullo spartito. Eh sempre scaricabile qui sotto il link e poi eh, se non vado errato il prossimo esercizio sarà la famosa eh, jam in me eh, famosa che io ho studiato <ride> messo sei anni circa per impararla comunque la vedremo passo per passo eh, passo dopo passo eh, pezzettino alla volta e ci sarà da divertirsi. Vi aspetto il prossimo episodio eh, di questo bellissimo argomento e se vi, piace, se vi piacciono questi video mettetemi un pollicino in su. Buona serata a tutti e al prossimo video.